Grazie Presidente. No, e ringrazio la collega Piccolo perché mh, secondo me ha scritto degli atti um, di buonsenso ecco, insomma, e che soprattutto um, ampliano un pochino il dibattito. E, mh, solo su una cosa, non sono così d'accordo quando paragonava Roma a città nord europee e così via. Nessuno si pensa di dire che uh, determinati modelli siano... Assolutamente replicabili qui. Si tratta però di trarre ispirazione da chi ha affrontato eh, problemi simili a quelli nostri semplicemente con qualche decennio eh, di anticipo. Perché mh, questo secondo me è importante anche nel dibattito con i cittadini. Vanno sfatati un po' di miti sulla nostra città. È vero che la nostra città è enorme, per estensione è pari alla città di Londra, ma con un terzo della popolazione. Quindi molto più difficile da uh, servire anche con il trasporto pubblico, va anche detto, sono i rilievi che ci fornisce Roma Servizio della Mobilità che oltre il 55% degli spostamenti quotidiani nella nostra città sono spostamenti brevi, quindi non è che tutti i cittadini romani tutte le mattine vanno non so, da Cesano ad Ostia piuttosto che da San Vittorino a, a un quartiere nell'estrema periferia ovest che adesso non mi viene in mente. Ovviamente questa era semplicemente una premessa e per chiarire alcuni dati statistici poi mi trovo molto d'accordo su quello che ha detto la collega, ovviamente servono delle infrastrutture in questa città, nessuno si sognerebbe mai di affermare il contrario, tant'è che un lavoro di pianificazione importante mi sento dire è stato fatto in questi quattro anni sia in Commissione, sia in Aula, sia da parte della Giunta con l'adozione del PUMS del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, che è un piano con una visione chiara di città da qui a dieci anni per quanto riguarda le infrastrutture di trasporto pubblico e non solo, isole ambientali, logistica urbana e così via. È un piano soprattutto pronto e mi piace sottolinearlo in questo momento in cui si accende il dibattito sull'utilizzo dei fondi del Recovery Fund. Il PUMS è un piano che è finanziabile, è un piano che ha effettuato, ha visto effettuarsi dei rilievi, delle verifiche degli approfondimenti, degli studi, quindi è un piano uh, coerente e finanziabile da subito. Quindi non mi sento di buttare tutto il lavoro che abbiamo fatto uh, fino ad oggi, assolutamente no, sicuramente questo lavoro va un pochino accelerato, ma quale occasione migliore per farlo in, uh, in questi ultimi mesi di uh, consigliatura, proprio perché parliamo di infrastrutture e di progetti che in molti casi sono stati aggiornati e consegnati in alcuni casi già al Ministero per l'ottenimento dei fondi. Chiaramente discorso un pochino più complesso per quanto riguarda le metropolitane, che sono l'oggetto di quest'ordine del giorno, e che mh, ci sentiamo di condividere e di votare anche appunto per dare un pochino maggiore impulso al lavoro che si sta facendo su queste infrastrutture. Però ecco, eh, inviterei i colleghi a mh, diciamo così, ovviamente nel rispetto dei ruoli di maggioranza di opposizione, ma secondo me ad un mh, Discorso un pochino più collaborativo e meno aggressivo perché eh, se no qui passiamo per i fissati del monopattino piuttosto che per qualcos'altro non è assolutamente la nostra eh, intenzione eh, chiaramente è normale per esigenze di spostamento diverso eh, si richiedono mezzi di spostamento diversi quindi nessuno si sognerebbe mai di dire a un cittadino che per percorrere 20 km debba utilizzare il monopattino o la bicicletta o i piedi ma è altrettanto vero che per molti spostamenti brevi queste possono essere delle alternative valide, come è chiaro che per chi tutti i giorni deve muoversi dalla periferia verso il centro non c'è alternativa ad una metropolitana che sia efficiente eh, ed efficace. Grazie.